A tutti i tesori benvenuti nel canale di Maus allora, come vedete, oggi faremo il tonico. Questo qua che è un calzone fatto con la sfoglia, quindi non con la pasta, eh, per fare, diciamo, le brioscine o i calzoni o la pizza, ecco. Quindi oggi, come vedete, abbiamo due piatti, perché oggi abbiamo un ospite a sorpresa, che ora sta arrivando e quindi ve lo presento. Mr. Doug! Eccomi! Eccolo qua! Come al solito è in ritardo, quando lo invito. Ciao a tutti, da Mr. Doug! E lei è Maffi, giusto? Sì, sono Maffi, ti Ciao. ricordi di me? No, ok, adesso, sì. Allora, okay. Mr. Dalvin insieme a me farà il mukbang, quindi mangeremo insieme e questo, questa sfoglia a calzone. Così vi farò vedere anche com'è okay. com fatta dentro, eccetera. Quindi incominciamo a mangiare. Buona cena, buono spuntino a chi ci sta seguendo. Buonasera a tutti. Ora iniziamo. E... Che sì. vuoi? Come hai fatto dentro? Io lo Ora lo facciamo vedere, mangia! Ah, va bene. Tutte cose che vuole vedere prima questo ragazzo, ma come si può io... fare? Io ma lo mangio finito. E mandatelo subito. Allora. allora. Sentiamo. È caldo. È quello che lo sta so, aprendo così. vedere l'interno perché questa parte di sfoglia è un po vuota perché diciamo è la parte del culo del cazzone quindi è vuota culo si può dire no non so come mandi tu eh? ti affetta fette tipo Appai. torta? vado sì. a vedere come è di dentro visto che la tagli tipo torta allora, so, aspetta ora lo descrivo è caldissimo allora qualsiasi c'è una tarella fuga oh. prosciutto è coda di prosciutto non è no ciao no. oh. è caldissima è basta tutto è tutto il prodotto allora questa pizza calzone siccome mi scocciava a fare l'impasto per la pizza che ci vuole molto perché deve levitare tutte cose allora avevo le sfoglie in frigo e ho pensato di fare due calzoni con ci ho messo prosciutto, mozzarella, fior di latte e poi ci ho messo un po' di pomodoro per non farla asciugare troppo e due fette di salame perché le avevo quindi ho detto le metto. Non perché piace a te il salame, l'ho messo mm. perché ce l'avevo. No, in verità, il salame piace a te. No, per perché Perché, eh, in quel senso l'hai? Mm. In quale senso? Con l'apendita. Che pensate, vedendo voi. Ma a te il come lo prendi? Come lo prendo? In che senso? Con la mano o lo con le mani? Lo prendo con la forchetta, perché è grosso. sulla punta. Ancora. Cosa? Con la tenda sulla punta. Una cioè la fetta. Ci ha messo anche il basilichino, guarda. Ci cioè Io... ho messo tutto il basilichino. Io non si mette con le mani. Vero? Guarda. Mm. Io invece no. Così non mi scillica. Così non ti scillica. No, scillica. Scillica. Ma ci dà il verbo? E che lingua è? Spiegalo, perché c'è gente che non capisce. No, so, è lingua tua. Lingua mia? Non è che perché sono siciliana vuol dire che devi eh, trasformare le parole in parole strane che la gente non conosce. Ma è siciliana. Comunque, sci, scillica, che non sarebbe scillica, ma è sciddica. Dare a Palermo vuol dire che è scivoloso, una cosa che scivola dalle mani o che è scivolato. Ah. Quindi per esempio se uno prende dell'olio a terra o scivola, si dice guarda quello scivico, perché è scivolato? Va bene che è stata la sintesi, eh? ah, è la sintesi così, eh, dunque allora, non se vi ricordate che io ho il cane, sì, quindi, se sentite tutti i lamenti, è il minu qui sotto che si lamenta. Quindi facciamogli assaggiare anche lei. Tieni, Mmm, Che buono! Il pizza. Quindi. Mi stai andando? Fai, mi sono dimenticato i tovaglioli. Non ho tanto, fai, mi sto pure andando. Vai a la, prendere la, i tovaglioli, la, dai, la, dai, per favore. Sei messo da questa... Arrivano sinè la metà. Io mi le dita. E' frattempo. tempo. E' un solo la metà. Vediamo se si apre. Si è aperto. Non ti perdere i tuoi occhi, stai facendo, eh? <ride> <ride> Sorridi. Ma viene da ridere perché stavo scivicando dalle mani. Ecco, vedi un'altra parola: scivicare gazzosa, gazzosa, piccante. No, rinfrescante. Buonissimo. Mm. Allora, quindi, mi stavo dicendo. Ah, non è amare. Perché deve essere amara? Ok, c'era la quella che la prendevi tu. Tipo acqua tonica? Sì. Ma la prendo io, la prendo. Ma come si chiama lo... uh. Non si può dire come si chiama, comunque acqua tonica. Ah, vabbè. Allora, la ricetta, molto facile da fare, la trovate sempre sul mio canale oppure sul mio canale associato ricette per te ah. <ride> bella la diretta quando si buona ti sua si è bruciato non no. mi ha detto che era fredda è la ma poi quella ne era la parte calda <ride> si è bruciato ah allora, stai dicendo sul tuo canale su anzi sul tuo canale io ho il canale associato con te sì, Dove, sia io che tu facciamo ricette, diciamo facciamo ricette di quello che ci mangiamo comunque sì. o comunque ricette in generale o comunque eh, tutorial semplici di mh, cose da di cucina Il canale è così tanto per far vedere noi cosa mangiamo, cosa cuciniamo Non proprio MasterChef però Che si chiama ricetta per te? Giusto. Ho detto bene oppure ho conosciuto qualche cos'è? No, ricette per te. Quindi. Alla bocca. Se volete vedere qualche ricetta che faccio io, quando mangio andate su ricette per te. Mm. Mi sto leccando. il baffi? No, le dita. Perché ho tutta la mozzarella col il sughetto che esce fuori. E lo rifiino a metà. Mm -hmm. Allora. No. Cos'è? Basilico? Lo so. <ride> cosa ti mangi che schifo? Sembra una capra. Beh. Scusa. Ora eh. io vorrei capire una cosa. Io mi dica, Ti ho invitato per mangiare. Eh. Con me. Però. Tu per esempio. Eh. Cosa ti piace mangiare? Tutto un poco più particolarmente particoloso, pizza, pasta mm. il tuo piatto preferito? pasta, pizza, il tuo piatto preferito non la tua pietanza in generale tipo pasta, pizza, categorica, il tuo piatto, un piatto che ti piace tanto tanto pizza pizza, poi? pasta oh mamma mia ragazzi <ride> cambiamo argomento perché non ce la posso fare guardate come è mozzarellaosa mi raccomando entrate sul, mi, su, eh, sul mio canale <ride> entrate <ride> sul mio canale mister Doug perché il suo fa solo mangiare anzi vi fa vedere cosa mangia guardate come mangio io adesso a vedere. se ti stai facendo pubblicità occulta cioè, nel mio video così certo. E credi che il mio, cioè, ti ho invitato, ti ho fatto mangiare eh, gratis. guarda vale, vale, guarda vale a me. sotto tutto. Vabbè, non importa. Tutto è gratis. Certo, e tu mi tratti così. Potresti il tuo e i miei bimbi. Oh, scusate, sono come ci anche il mio canale. Sì, ho capito, ma non c'è bisogno di buttare il mio nella pece No, non so bisogno del tuo, pece. Sì. sto buttando il buttare nella pece si Mi sembra che qua si mangia. Anzi. Ah, sì. Si mangia un sacco di cose nel mio canale. Si mm. mangia? vi fa vedere come mangia inoltre vi fa vedere come manca la luce mm. da controllare aspetta mm. era... allora quindi stavamo dicendo dove sei andato? a cendere la luce Ah, perché se l'ha staccata la luce. Sì. Sono mm. dire che il suo piatto è buonissimo, l'ha fatta e l'hai fatta a te, giusto? Mm -hmm. È buonissimo. Mm. Cosa pensavi? Avevi fatta tu? No. No, mi sembrava. Pensavo... No. Quindi nel mio canale non si fa soltanto mangiare. Come pensi tu? Pubblico sì. i video de della mia cagnolina? Che fa le cose strane? Sì. Poi cosa pubblico? Pubblico i tutorial di come si fanno le cose in casa: tipo i detersivi, queste cose qua, un sacco di cose. E pubblico i viaggi. Tu viaggi? No? Mm. Tu viaggi? Viaggiare. Tu viaggi? Sì, viaggio. Dove vai? Viaggi con la mente o viaggi con corpo? cuore? Virtualmente, no. non avevo dubbi. Comunque, ti lancio una sfida. Mm. Mm. Tipo, dovremmo assaggiare qualcosa di piccante. Di piccante? Mm. Di piccante. Piccante? Ah, cavolo. Ah, va bene, sfida accettata. No, sono sicuro che io perdo però. Allora. Vediamo, vediamo un po'. Mm. Che ne pensi? Papi. Mi piace come sfida. Però, ora, visto che tu stavi dicendo bagianate sul mio canale, il tuo canale cosa fa? Cosa pubblichi di così interessantoso? Tante cose. Tipo... Videogiochi? giochi. Video giochi. poi eh, cos'è tecnologica mm. e guida di vario tipo mm. interessante ma non così da svalutare il mio eh? siete d'accordo con me si sì, non sono tutti d'accordo con me no mi stavo svalutando solo Mangiare. Non è giusto, eh. non si fatelo mangiare. No, si mangia. No, nemmeno. Ci sono un sacco di cose. Comunque, se avete fame e volete mangiare da qualche parte, venite da noi. è mm. stata una pole. È finito. Sì. È vinto! Che è vinto? E non lo dice nessuno. Perché è una, una gara? E' finta il mukback Ho oh, vinto? Sì! Aprendi, devo finire bene! Non fa niente, io guarda quanto devo! Non ne parli ho troppo! Eh, mangi! Eh. Se vuoi ti mangiare anche il tuo? No! Io mangio col mio tempo! Tutti strafogli! Mm. Eh sì! La prossima volta volevo fare un video con sushi. Tu l'hai mangiato mai il sushi? Non hai mangiato il sushi? Sì, l'ho mangiato. Ero eh, qua. E lo crudo? Una volta. Ma crudo no. Non ti piace? Sono allergico. Sono al Si può dire se è il temio? C'è allergico. Se è crudo non mi fido perché naturalmente perché non ti fidi perché il pesce crudo non mi piace allora dillo allora, loro diciamo non ma... mangiate il pesce crudo perché fa male mm. soprattutto quando non è pulito fu... fu... fu... bene dunque mm. perché vo... potete contagiarvi un parassito un mm -hmm. parassito passito un basito un <ride> oh no, parassita c'è il pesce crudo, dunque, state attenti, se vi piace, state attenti. Però io, mm. non me lo mangio, lei, non so se lo mangio. Mm. Non ce l'ha fatta? Me Ma mm. la mangio io. No, me la conservo per domani. Eh, se la conservo per domani, già non si trova più. Se la mangiamo Ma tu domani non vieni qua. Non se la mangiamo No, nemmeno. Va bene. Vedi che non si lamenta più? Comunque tesori. Non sono i tuoi tesori, sono i miei tesori! Mia tesoro! Va bene. Allora, Mr. Doug, siccome è l'ospite, oggi abbiamo finito questo mukbag. Io ho perso, amorosamente perché lui ha finito molto prima di me e non ha lasciato nulla. Io invece ho lasciato un pezzo di calzone, come vedete. Guardate, un pezzone sono sazia no quindi scusate ma mi sale ogni tanto un pochino di gas della come Beh, si chiama? Sei, sei, della, sei mia. non si dice sai che sei adesso! della gassosa non mi veniva il nome acqua bollita, acqua uh, gasololata che tu fai i frutti quando finisci di mangiare? Beh, Ma che io fai definitivamente. Fai i frutti? Perché mi guardavi! Come a dire, perché lei non lo fa? Tu fai i frutti? Se esce, esce. Mica posso scoppiare dentro. Va bene ragazzi, io vi lascio con questa affermazione da restare ammutoliti. Vuoi digerire? Fammi. Ma comunque, che dice? Meglio. Fuori che dentro? Che fuori che dentro. Ho capito. Devi digerire così no, almeno. No, facciamo no. a... no, la prossima volta. La prossima volta vuole farvi questo Il mio canto, canto di digestione. Vabbè, allora, saluto a tutti. Baso Basic.